visto come nel 1933 Hitler sia stato nominato cancelliere e abbiamo già accennato che in pochi mesi Hitler riesce a instaurare uno stato totalitario del quale poi diventa il capo incontrastato tutto questo attraverso una serie di provvedimenti dei quali ora vedremo i principali nel maggio del 1933 tutti i capi sindacali vengono arrestati dalle SA e dalle SS e i sindacati vengono sciolti. In giugno viene sciolto a forza anche il Partito Socialdemocratico e il mese successivo vengono proibite tutte le organizzazioni di tipo politico, a eccezione ovviamente del Partito Nazista. La Chiesa Cattolica viene tollerata in seguito a un concordato tra il nazismo e la Santa Sede. Questo è il periodo in cui viene costruito il primo lager, cioè il primo campo in cui vengono reclusi dei detenuti per motivi politici e razziali. Il lager viene costruito a Dachau, alla periferia di Monaco, dove vengono internati i militanti dei partiti di sinistra. Alla fine dell'anno viene emanata una nuova legge. Da questo momento l'Istituto della Cultura, del Reich e il Ministero della Propaganda e dell'Educazione Popolare, che vengono diretti da Joseph Goebbels, diventano gli strumenti privilegiati per la diffusione dell'ideologia nazista. Una volta giunto al potere, però, Hitler deve affrontare anche il problema delle correnti interne allo stesso partito nazista che avrebbero potuto ostacolare la sua dittatura. L'esempio più terribile è quello che avviene fra il 29 e 30 giugno del 1934 quando il capo delle SS Himmler dà ordine ai suoi uomini di massacrare i vertici delle SA e altri esponenti del partito che si erano dimostrati un po' troppo indipendenti rispetto a Hitler. È quello che viene chiamato viene passato alla storia come la notte dei lunghi coltelli. Il mese successivo, cioè nel luglio di quello stesso anno, lo stesso Himmler forma la polizia segreta della Germania nazista, simile alla fascista Ovra, con il compito di spiare ogni attività politica contraria al nazismo, quella che viene chiamata la Gestapo. Nell'agosto del 1934 poi muore von Hindenburg, ormai 87enne, e lascia quindi a Hitler la possibilità di proclamarsi presidente della Germania. Mentre l'Italia continuava ad avere un re, sebbene privo di qualunque potere effettivo, Hitler diventa in questo momento l'incarnazione della nazione tedesca, oltre che appunto il capo dello Stato. Hitler fa cambiare il titolo di presidente in quello di Führer, cioè l'esatto equivalente tedesco dell'italiano duce, e da quel momento fu semplicemente il Führer. Sotto il suo governo, la Germania verrà chiamata il Terzo Reich. In questo modo si vuole sottolineare la sua diretta discendenza dal primo impero, il Sacro Romano Impero, e dal secondo Reich di Ottone di Bismarck, fondato nel 1870. Hitler quindi si pone come un vero e proprio sovrano assoluto, cioè come erano stati i sovrani europei prima della rivoluzione francese. Nel secolo XVIII i re dell'epoca moderna ma anche in precedenza quelli dell'epoca medievale governavano però per diritto divino cioè derivando la loro autorità direttamente da Dio. Nel XIX secolo invece i sovrani governano incarnando la sovranità popolare cioè è il popolo, non è Dio che concede la sua sovranità al re di solito per mezzo della carta costituzionale. Se però... Prendiamo in considerazione Hitler, vediamo che non appartiene né al primo caso, perché il concordato del 33 che abbiamo accennato stabilisce la non-interferenza tra Chiesa e nazisti, ma non appartiene nemmeno al secondo caso. Perché in effetti non esiste in Germania nessuna costituzione, cioè. Non esiste nessuna carta che stabilisca la sovranità popolare e quindi la possibilità di concedere questa sovranità al, a un sovrano. Allora Hitler ritiene di poter governare invece sulla base di un diritto superiore, cioè sulla base dell'esistenza di una razza ariana, il che significa di una presunta caratteristica biologica che, secondo i nazisti, accomunava la stragrande maggioranza dei tedeschi. Bisogna notare che il fatto di essere ariani non è qualcosa che si possa scegliere, o si era ariani o non lo si era, quindi non esisteva alcun modo per opporsi ai provvedimenti razzisti disposti da Hitler. E in effetti, fin dalla sua ascesa al potere, Hitler infiamma le folle con violenti discorsi antisemiti. A partire da quell'anno, dal 1933, gli episodi razzisti e antisemiti si moltiplicano in tutto il paese, ma l'anno di svolta è quello delle leggi antisemite, che qui vediamo riassunte in una traduzione italiana, nella quale possiamo notare come gli ebrei vengano banditi dall'esercito, come sulle vetrine dei negozi e dei ristoranti appaiono scritte che proibiscono l'ingresso e così via. È però nel settembre di quell'anno, del 1935, che il Terzo Reich promuove le leggi razziali di Norimberga. Le leggi di Norimberga distinguono la popolazione in tre gruppi. Ci sono gli ariani, cioè quelli che sono figli di puro sangue tedeschi diciamo di genitori ariani gli ebrei che sono figli di genitori ebrei e il sangue misto cioè i figli di un genitore ebreo e di un ariano con le leggi di Norimberga, gli ebrei cessavano di essere cittadini tedeschi diventano come degli oggetti proprietà dello Stato e perdono di conseguenza tutti i diritti civili inoltre è proibito agli ebrei e agli ariani di sposarsi eh, tra di loro e ancora è proibito agli ariani di lavorare per gli ebrei. Negli anni seguenti gli ebrei vengono gradatamente esclusi da tutte le professioni compreso l'insegnamento e la medicina. Verso il 1938 tutti gli ebrei maschi sono obbligati ad aggiungere la parola Israel al loro nome e cognome, mentre le donne sono obbligate ad aggiungere la parola Sara. Nella cosiddetta Notte dei Cristalli, poi, si autorizza nel 1938 una azione punitiva, in seguito all'attentato di un ebreo polacco contro un diplomatico nazista, il ministro della propaganda che abbiamo citato prima, Goebbels, autorizza questa azione punitiva. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, gruppi di SA e di civili tedeschi anche, assaltano 7.600 negozi appartenenti a tedeschi di religione ebraica. Incendiano inoltre 270 sinagoghe, ne razziano oltre 1600. Le forze di polizia ricevono l'ordine di non intervenire in difesa degli ebrei, anzi tra questi ultimi chi oppone resistenza viene arrestato e arriviamo infatti a quasi 25.000 arresti. Come ulteriore spregio, agli ebrei viene imposto di rimborsare allo Stato i danni che essi stessi avevano subito. Per quanto riguarda la politica estera, quella di Hitler è orientata fin dall'inizio verso l'unico obiettivo della guerra. In quel momento per la Germania i nemici principali sono essenzialmente due. Da una parte abbiamo l'Unione Sovietica, il nemico da abbattere per distruggere il comunismo ma anche per fornire ai tedeschi un maggiore spazio vitale verso est dall'altra parte invece vi è la Francia colpevole di aver imposto ai tedeschi l'umiliante pace di Versailles sul versante delle alleanze invece Hitler fin dal 1922 vede come naturale alleata del Terzo Reich l'Italia di Mussolini una prima occasione per mettere alla prova la sua rinnovata forza militare viene a Hitler dalla Spagna. La Spagna degli anni 30 del Novecento è infatti il paese più arretrato dell'Europa occidentale, ma è in quel momento che il generale Francisco Franco, uno degli uomini più in vista della destra spagnola, attua un colpo di Stato che porterà alla guerra civile tra repubblicani, e monarchici falangisti di Franco. Proprio per sostenere i falangisti di Franco, sia Hitler che Mussolini si alleano e inviano forti contingenti armati in Spagna. La guerra durerà fino al 1939 e costerà circa 600.000 morti. I fascisti di Franco riescono alla fine ad avere la meglio e il nuovo capo del governo crea intorno a sé una dittatura simile al fascismo mussoliniano Hitler però inizia ad attuare la sua politica militare ed espansionistica già nel 1935 con la decisione di reintrodurre la leva obbligatoria, la leva militare obbligatoria e di ehm, formare una vera e propria aviazione militare, la Luftwaffe in questo modo però ricostruendo cioè un esercito Hitler sta violando apertamente una delle clausole più importanti degli accordi di Versailles. Questi accordi infatti stabilivano come tetto massimo per l'esercito tedesco 100.000 uomini. Ci si potrebbe chiedere perché mai la Francia e la Gran Bretagna non sono intervenute, una risposta possibile potrebbe essere basata su questo fatto. Entrambe guardavano con timore alla potenza crescente dell'Unione Sovietica e vedevano nella Germania, senza un vero e proprio esercito, una preda troppo facile per i russi. A questo si deve aggiungere la capacità di persuasione di Hitler che convince le potenze occidentali il suo interesse è solo quello di riportare ordine in Germania e non di tornare in guerra. Nel 1938 però Hitler avanza, per la seconda volta tra l'altro, delle pretese sui territori austriaci, preparando quella che chiama Operazione 8 e che prevede l'invasione dell'Austria. In questa fotografia la parata dei gerarchi nazisti sta infatti attraversando le vie di eh, Vienna. Le truppe naziste quindi entrano trionfalmente in Austria e eh, il governo del Reich dichiara che l'Austria è stata annessa alla Germania con termine tedesco appunto Anschluss. Per perfezionare questa annessione Hitler indirà un referendum con molte limitazioni e a seguito del quale l'Austria diventa ufficialmente una parte della Germania. La reazione delle grandi potenze all'Anschluss, all'annessione, è in realtà molto tiepida. Dopo la Grande Guerra, le grandi potenze, soprattutto la Gran Bretagna, hanno adottato la politica dell'appeasement, che si potrebbe tradurre come pace a tutti i costi. Quindi sia gli inglesi che i francesi si auguravano che, se la Germania avesse raggiunto i suoi obiettivi principali di annessione di nuovi territori, avrebbe poi cessato le sue manovre espansionistiche. In realtà, nel settembre di quello stesso anno, Hitler invade la regione cecoslovacca dei Sudeti, nella quale vive una cospicua minoranza di lingua tedesca secondo Hitler questa minoranza tedesca va protetta dopo questa invasione britannici e francesi minacciano guerra Hitler si sente pronto ma non altrettanto il suo alleato Mussolini che riconosceva l'impreparazione dell'Italia ad affrontare un conflitto in quel momento in ogni modo di nuovo Francia e Gran Bretagna accettano di trattare. Il 30 settembre 1938 il primo ministro britannico Chamberlain e quello francese Daladier si presentano alla conferenza di Monaco e firmano il Patto di Monaco. Con questo patto sponsorizzato appunto da Mussolini che era accompagnato da suo genero Galeazzo Ciano allora ministro degli esteri fascista si prevede che i sudetti vengano annessi alla Germania tra l'altro senza nemmeno consultare il governo di Praga anche perché eh, Hitler rassicura tutti che quella sarebbe stata l'ultima annessione portata avanti dal suo governo al suo ritorno in patria, Chamberlain viene accolto come eroe, anche se, a dire la verità, un suo collega di partito avrà a dire Gran Bretagna e Francia dovevano scegliere tra la guerra e il disonore. Hanno scelto il disonore, avranno la guerra. Quest'uomo era Winston Churchill. Nel 1939, il primo settembre, però, le truppe della Germania nazista iniziano l'invasione della Polonia. In questa fotografia ci sono proprio i soldati nazisti che spostano la sbarra di confine tra Polonia e Germania. A questo punto la Francia e la Gran Bretagna si rendono conto che ITER non può più essere fermato se non attraverso una guerra. È il 3 settembre 1939. Francia e Gran Bretagna... Dichiarano guerra alla Germania. La seconda guerra mondiale è iniziata. Di questa guerra esaminiamo solo alcuni punti essenziali. Nel corso della seconda guerra mondiale intanto si consuma uno dei peggiori crimini, forse il peggiore in assoluto della storia umana. della seconda guerra mondiale e l'invasione della Polonia, che la questione ebraica diventa un problema di primaria importanza per due ragioni. Perché i territori dell'Europa orientale e in particolare la Polonia sono abitati non da centinaia di migliaia, ma da milioni di ebrei. E perché l'attacco all'Europa orientale deve offrire nuovi territori, il famoso spazio vitale, alla moltiplicazione della razza tedesca. Pertanto, sbarazzarsi degli ebrei è più necessario che mai, secondo la propaganda nazista. In un primo momento i nazisti decidono che tutti gli ebrei polacchi siano rinchiusi nei ghetti cittadini, che però a metà del 1940 già scoppiano. I nazisti iniziano allora a caricare gli ebrei, uomini, donne, bambini e anziani, su treni speciali e a inviarli verso campi speciali, i lager, di lavoro e di concentramento. E' poi nel corso del 1941 che Hitler e i capi nazisti maturano una nuova e terribile soluzione, lo sterminio. Nel gennaio del 1942, in una villa a Wannsee, un lago non distante da Berlino, una quindicina di alti ufficiali nazisti si riuniscono per ricevere istruzioni in merito alla cosiddetta soluzione finale del problema ebraico. Dal 1942 in poi migliaia di treni merci, sigillati e stracarichi di famiglie, arrivano nei lager. Scesi dal treno i prigionieri sono separati in gruppi. I più forti dovranno lavorare alla costruzione di strade o ad altro fino allo sfinimento e alla morte. I deboli dovranno perire immediatamente, mentre i sopravvissuti sarebbero stati poi sterminati. Se osserviamo qual è invece il teatro vero e proprio della guerra, uno sguardo alla cartina politica dell'Europa nel 1942 ci consente di renderci conto che gran parte del territorio europeo è sotto il dominio nazista, Fanno eccezione la Gran Bretagna e la parte più orientale della Russia sovietica, i paesi neutrali, e quelli come Spagna e Portogallo che tuttavia sono soggetti a regimi autoritari molto vicini al nazismo. Nell'Europa occidentale, per danesi, olandesi, fiamminghi e norvegesi, considerati affini per razza ariana ai tedeschi, è avviato un programma di nazificazione. Il progetto hitleriano è infatti quello della costruzione di un grande impero europeo tedesco. Ma nel 1943 a Stalingrado abbiamo il punto di svolta. Qui infatti si determina la prima e fatale sconfitta degli eserciti della Grande Germania che non riusciranno più a riprendere l'iniziativa sul fronte orientale. Per questo, nella primavera del 1944, la Germania non ha speranza di vittoria, ma solo questa alternativa, cercare subito una resa a condizioni ragionevoli o resistere a oltranza fino alla disfatta finale. Nel suo delirio di onnipotenza, Hitler sceglie la seconda soluzione e trascina con sé tutto il suo popolo. Nella notte, tra il 5 e il 6 giugno del 1944, gli alleati sbarcano in forze sulle coste della Normandia. A est i russi riescono a cacciare i nazisti con l'armata rossa dalla Polonia e negli stessi giorni Romania e Bulgaria, in precedenza schierate con i tedeschi, dichiarano guerra alla Germania, che eh, poi è costretta a ritirarsi anche da Atene e Belgrado. Ancora all'inizio del 1945, di fronte all'imminente sconfitta, molti generali nazisti cercano di convincere Hitler a firmare una pace separata con gli anglo-americani. Ma Hitler rifiuta e fa arruolare tutti gli uomini e i ragazzi dai 12 anni in su in grado di reggere un fucile per un'ultima difesa di Berlino. Ai primi di marzo gli alleati passano il Reno entrando nella Germania centrale, a metà aprile i russi lasciano le postazioni polacche e puntano direttamente sulla capitale tedesca. Il 30 aprile 1945 Hitler, asserragliato nel bunker della sua cancelleria, si suicida. Una settimana dopo la Germania accetterà la resa senza condizioni su tutti i fronti. In Europa almeno la guerra è finalmente cessata.